Marco sta pensando al suo futuro, cosa farà dopo YouTube? Scina dell'hotel con tutti che tubano a parte me. Guardate che carino, abbiamo i dolcetti C'è una, una mela La mela d'oro Ma è piccolina Eh beh perché per ricchi Cosa sono questi? Sembra uno scroto <ride> No cioè è vero però Questo è per giochi sessuali Questo? Questo è quello che c'è dentro lo scroto <ride> Vabbè assaggiamo? Ah sì vai Comunque siamo al Sofitel Guardate che meraviglia Guardate che bello il Sofitel Sofaitel si dice comunque Eh? Sofa Ma da chi lo dice Sofaitel? Lui, lui non sa neanche una pronuncia Omega lo chiama Omega Poi cos'altro oh che si omega? Ah Omega si dice si, si, si dice Omega o Omega ragazzi nei commenti grazie Va bene, Sei divertito? Molto Se volete vedere il tuo della camera Basta Google. madonna Tutta pubblicità occulta eh, Incredibile Stavo per dire quello Ma bene basta eh, Non potrà mai essere americano in una stazione così Anche perché americano beh. sono due shot di sì, solito sì, Ragazzi voi non potete capire la figacitudine di questa macchinetta Praticamente quando la aprite guardate la capsula Vai capsula Eeeh, Vabbè ma ragazzi cioè, Ma i ricchi come stanno messi Tu lo sapresti Benvenuti nel terzo giorno in Thailandia e si vede la piscina, che bello, dall'hotel. Marco, Questo look riccanza, occhiali di Swarovski, sandali di... di duplice origine. Di duplice origine? Dire? Non lo so. Maglia con i fenicotteri rosa per sottolinearne la virilità e versatilità. E' versatilità. Eh, soprattutto. Ed ecco la piscina dell'hotel con tutti che tubano a parte me. da, -da! fanno le omelette come potete vedere io, io la prendo con un po' di tutto vabbè queste le collezioni quindi ragazzi avete ben capito che si sta più che bene si può scegliere tutto c'è praticamente qua vabbè tutta la zona dei, dei vari affettati. c'è anche la zona sushi che vabbè venendo da Giappone non è che c'ho tanta voglia di mangiare sushi però volendo uno può mangiare anche i sushi qua che non è male poi qua ci sono tutte le verdure no scusa la frutta direi più che verdura che comunque va bene cos'è quello ah ok quello. ah queste ci sono i frutti tutti i preferiti di Marco te lo ricordi? esatto ecco buonissimo queste sono le banane in miniatura tu le hai mai mangiate queste? che senso? queste bananine no. <ride> vabbè non è che l'ha tanti sensi poi qua ci abbiamo vabbè eh tanta roba comunque qua. guardate quanta questa è invece è la zona un po' più francese con tutto il pane che volete e penso che ti riscalda anche qualcosa perché c'era tipo oh guardate quanti dolci direi che c'è più che abbastanza poi qua di qua abbiamo la zona Cina direi oh Oh, Questa qua mi fa tanto di msang. Quando ero a Hong Kong le mangiavo sempre. Quanto mi manca Hong Kong, voglio tornarci. Ci sono pure le uova cent'anni, ve le ricordate? Cosa mi sai dire di questo uovo? Dai, per chi è a casa che non conosce l'uovo cent'anni. Sono delle uova che vengono messe a conservare all'interno di una soluzione. Penso alcalinica. Sì. E, e quindi sono delle uova che vengono chiamate uova a cent'anni proprio perché sono delle uova che in qualche maniera hanno fermentato per un sacco di tempo che avevo messo in quel video là poi qua ci sono, oh madonna, quanti tipi diversi di cibi cinesi ma uno la mattina non è che mi viene tanta voglia di cinese, non so a voi ora fatui Ora avete visto il film, a me è piaciuto un botto come hanno disegnato bene, e vabbè e qua ci sono le uova, un po' di tutto noi intanto aspettiamo che ci arriva la nostra la nostra omelette, c'è anche un po' di porco volendo, e guardate che bella vista anche che c'è, poi qua c'è la zona caffè e in più c'è anche un caffettaio laggiù, spero che questo tour vi sia piaciuto, adesso mangio perché ho veramente fame e comunque ci vediamo dopo, oggi forse Marco riesce a prendersi il visto cardiabile abbasciata e niente, questo sarà il mio penultimo giorno della Thailandia perché domani vado a Myanmar quindi va bene buongiorno a tutti comunque ci vediamo dopo colazione ciao vedete qua siamo presi la frutta il yogurt e poi sono già arrivati i cappuccini e la spremuta sì, è giusto ma secondo me io ero alla, alle 20 vent'anni fa capito quello è il problema lo vuoi vero? però c'è rosa motion ce lo regalano si sì, me lo, me lo metto in valigia si sì, carino <ride> bello se lo, se, lo, se lo svuoti è bello poi questo Meglio, allora sì, è giusto. Ma secondo me io fa ero... capito, è quello il problema. Ma poi vai così! Stiamo trovando un orco stasera sera che vuole fare conquiste. No, va bene. Ma non ne passa uno qua? I taxi! non li becco mai meraviglia, io ancora non ho capito lei nel bar ha ah, sì? Eh, sì. Marco mm. cosa stiamo facendo? spiegalo perché ci guarda da casa puoi dirlo con parole tue puoi oh, rispondere mangiando e noi ricchi non mangiamo con la bocca cioè non parliamo <ride> con la bocca piena non mangiamo non con, la, mangiamo bocca con la bocca piena i ricchi non mangiano con la bocca piena <ride> Vabbè, comunque siamo a fare l'ora del tè e abbiamo preso cappuccino appunto eh giustamente guardate quante delizie, cose buone questo è il pranzo che Solmafia mangia per una settimana perché dovete sapere che Solmafia è a dieta questa dieta Beh insomma se è solo questo per tutto il giorno più o meno sì Io mi sono un po' più contenuto Però insomma guardate che bello Queste sono le divise della gente che lavora qui Cappuccino time Che è una faccia di uno che se la gode Che se la gode di più Marco sta pensando al suo futuro Cosa farà dopo Youtube? Marco sta già facendo nuove amicizie. Mi ha insegnato a tenere la telecamera così. Sapete che è veramente più ferma. Marco... La vita... La vita... Aspetta. Devi anche tu, per favore. No, perché le mie gambe, guarda che sono parte <ride> del levati. full package. Ma cosa, levati. Andate io non l'accomodo, mi stavo bevendo il cappuccino. Mi devo spostare perché sto stronzo. Deve fare sto Insta Story. Che bello però... Che arte, Marco. Continua a ripensare alla vita e ai suoi sbagli. Ha capito che non doveva fare lo youtuber ma la hostess sui voli low cost. Sì, sarebbe. sarebbe bello, vero? Su pink airline. Tipo, thank you for flying pink La conoscete? Me l'ha fatta conoscere lui. e poi questi dolci vari di varie nazioni. Guarda, cosa ho fatto? Non so cantate che arte. Eh ma questa è arte strana. Eh sì mm. <ride> Guarda sei un porco Sei proprio a mangiare Non sai proprio vivere Lo so per te. Allora tutta la riccanza Il nostro Marco non si ricorda più il numero di stanza Io Ma non per fortuna sì. che ci sono io eh, certo. Che me la ricordo Allora sono in aeroporto Non so cosa sta succedendo Guardate un po' Queste sono statue. Ma che succede? Io non ho mai visto una scena del genere in un aeroporto. Aiuto. Che belle. Guardate che meraviglia. Vabbè. Che modo migliore di concludere questo trip eh, nella Thailandia se non così. Ma che figata. Ma dovremmo farlo anche noi in Italia. Guardate che meraviglia. Quello deve essere una divinità, eh, l'ho visto sui poster anche. Comunque vabbè mi sono divertito un sacco in Thailandia. Vi ricordiamo che Flower, il nuovo singolo di Sebastiano Serafini, è ora disponibile nei maggiori digital store.